Allora ci parlerà delle agenzie fiscali, quali, come sono attualmente e quale può essere il loro futuro. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio il, la rappresentanza il gruppo consigliare del 5 Stelle per questo invito. Eh, come diceva il Presidente della riunione qui, eh, avevamo delle slide che avrebbero facilitato e velocizzato la cosa cerchiamo di essere uguali, però certo che visivamente certe cose no, si, si completano meglio. meglio. Purtroppo non è andata così, eh, le slide che noi abbiamo presentato non più tardi una settimana fa eh, in Parlamento, quindi erano sicuramente più utili vederle direttamente. Comunque, eh, andiamo al sodo. Allora, ehm, io ho pensato di fare questo intervento, un po' mutuando il titolo originario di questo convegno, che era Agenzie fiscali Quali Futuro, Chiamando questo mio intervento agenzie fiscali quale presente, perché ritengo che solo avendo un'idea di quello che è oggi l'organizzazione a livello nazionale si possano comprendere eventuali benefici o rischi eh, di quello che può essere una provincializzazione dell'istituto, tenendo presente che quello che non va a livello nazionale, portato a livello locale, va moltiplicato per 10, ovviamente, perché come diceva. Eh, prima alcuni che mi hanno preceduto eh, qui i rapporti ovviamente sono eh, intanto i numeri sono inferiori quindi certi controlli eh, risultano sicuramente più facilitati e poi comunque c'è una commistione di interessi che forse a livello nazionale viene un po' liquefatta insomma. Comunque, eh, diciamo che eh, questo mio intervento eh, mira ad, a capire un po' se l'autonomia eh, l'aziendalismo e diciamolo pure, la mancanza di un reale controllo producono effettivamente un'amministrazione eticamente corretta. Come diceva chi mi ha preceduto, il problema dell'amministrazione pubblica dovrebbe essere innanzitutto l'etica. Ebbene, un ente pubblico, diciamolo subito a premessa, ha il potere che gli viene concesso. Quindi, quello che dirò in realtà, se va imputato alle agenzie fiscali, in parte va imputato a chi non le controlla adeguatamente. Allora, teniamo presente che l'amministrazione finanziaria in generale è l'unico ente che entra in svariati aspetti della vita di ognuno un di noi, dalla nascita a dopo la morte, cosa che non fanno neanche i servizi segreti. Ha un'inclusività eh, che eh, questa un'autonomia del, del genere non può che ampliare. Quindi io direi: a premessa che altro che di autonomia dovremmo discutere, ma dovremmo discutere che questo ente vada sottoposto a un controllo pubblico costante e asfissiante di matrice ministeriale e parlamentare esattamente come avviene per i servizi segreti. Ciò detto, diciamo che l'autonomia eh, dell'amministrazione fiscale è diffusa nel mondo, però è interpretata in una certa maniera. Eh, qui le slide ci cioè, avrebbero aiutato, io sintetizzo. Intanto in paesi come Spagna, Nuova Zelanda, eh, da cui abbiamo puntuato il, il sistema, l'autonomia vuol dire autonomia di strutture di immobili struttura di autonomia di contrattazione di bilancio, bilancio privatistico è grosso, un grosso strumento che facilita certe situazioni ma soprattutto di gestione dell'attività ispettiva cioè l'agenzia non ha bisogno del decreto del ministro per muoversi Ecco, qui invece è stata interpretata in maniera diversa in buona sostanza, e lo, lo ribadirà chi mi seguirà è stata interpretata un po' come un arbitrio, una facoltà di derogare alle regole generali della pubblica amministrazione in nome di più alti obiettivi, inseriti in una logica di aziendalismo che io definirei di stampo personalistico. I concetti di autonomia e aziendalismo, di cui è pervaso dal 2001 in modo particolare il sistema agenziale, nato appunto a primo genere del 2001, hanno messo a rischio della macchina fiscale, abbiamo di vedere alcuni valori che sono la coscienza, l'etica e la prevenzione, che non è da meno delle altre due, perché un sistema fiscale adeguato questo dovrebbe eh, rincorrere. C'è in buona sostanza una spasmodica ricerca di una, per, di una performance migliorativa, che è tipicamente della mentalità aziendalistica che è applicata però a un settore prettamente pubblicistico senza una concorrenza senza un mercato con cui confrontarsi e da cui essere automaticamente sanzionato pur nella consapevolezza dell'inefficienza e impotenza innanzi all'enorme massa di sommerso che anche di recente è stato sottolineato ha comportato in chi ha gestito certe strutture una brama, una brama di raggiungimento dell'obiettivo attraverso una narrazione dei fatti spesso artefatta che non rispecchia né i principi dell'articolo 98 Costituzione, né soprattutto la correttezza eh, nel rivolgersi all'opinione pubblica, con una serie di equivoci, veri e propri. Ora, l'aspetto che voi vedete dall'esterno, magari come utenti, vostro malgrado, diciamo così, è un'evoluzione dell'amministrazione fiscale che passa dagli anni 90, in cui abbiamo assistito dopo gli anni 90, anzi, in cui abbiamo assistito a una dichiarazione che io ho definito dichiarazione di impotenza del fisco ad attuare l'articolo 53 Costituzione, cioè la capacità contributiva, che si è sostanziata sostanzialmente negli studi di del settore del chilometro, che hanno reso le fiscale sostanzialmente presuntive e presuntuose, tramutando spesso i contraddittori con il contribuente in una contrattazione da mercato, e abbiamo già sentito qualche precedente. Oggi si è passata direttamente alla ricerca di quello che io ho definito l'opolo. Magari mascherando l'opinione pubblica con termini anglofoni che sono un po' di impatto, tipo compliance o adempimento spontaneo, come è eh, Oppure con la rassegnata teoria dell'evasione si consuma e quando arriviamo noi è tardi, l'ha detto il dottor Vlavi. Eh, oppure con la flat tax che poi in realtà è un'imposta profettaria per cittadini, persone fisiche e straniere. O ancora con letterine che dovremmo correttamente definire minatorie, con minacce velate, abbiamo sentito dire che le imprese devono valutare le conseguenze di immagine di un accertamento fiscale, oppure eh, valutare se c'è convenienza economica o no a eh, essere compiacenti. O ancora abbiamo, conosceremo il lato scuro del fisco, una serie di dichiarazioni che... La rendono chiara, insomma, com'è eh, l'atmosfera di certi eh, organi direttivi. Eh, adesso sistema sistema sanatori abbattimenti stratosferici della città, e tutto per dire datemi quello che volete, in altri termini, perché io non sono in grado di farlo, questo è tradotto quello che secondo me è oggi l'amministrazione fiscale, questa ricerca continua di collaborazione, in realtà tradisce il fatto che io non riesco di forza a farti collaborare. Il fisco in realtà sembra non essere in grado di scovare i piccoli o grandi invasori, tanto meno, e questi sono fenomeni molto gravi a mio modo di vedere, tanto meno di incidere sui grandi fenomeni finanziari o multinazionali, è totalmente assente nei fenomeni di malavita economico-finanziarie e nella lotta al crimine che ormai, sapete, si sostanzia in colletti bianchi, quindi in economia pulita. Non può fare prevenzione, perché non rientra negli obiettivi aziendalistici, non controlla il territorio, ne è totalmente assente. Questo aspetto però, su che cosa si fonda, si regge? Si regge su un'opera di persuasione e comunicazione all'opinione pubblica che spesso è alimentata, come dicevo prima, da equivoci e tecnicismi poco comprensibili di più. In realtà, io questo ci tengo a permetterlo, l'Agenzia delle Entrate è l'ente pubblico probabilmente è più trasparente in assoluto. Il problema è che gli italiani non vogliono, non sanno leggere certe cose. Eh, per esempio uno degli equivoci è quello che a cui accennava l'Avvocato di Equitalia e lui giustamente ha detto non mi esprimo su Equitalia perché quello è il principale equivoco cioè Equitalia sconta colpe normalmente di altri eh, ma lasciamo questo che andremo fuori tema eh, diciamo che eh, questa comunicazione però diviene efficace sostanzialmente a causa di tre fattori il primo è la mancanza di un reale controllo non, non ultimo da parte del Parlamento il secondo fattore è la detenzione come monopolio della conoscenza e dell'informazione del settore che viene spesso utilizzata a fini propri. Il terzo, dispiace dirlo, è l'appoggio interessato di gran parte degli attori del sistema, dal centro professionale al centro imprenditoriale di certo livello e così via, nonché dei media. E qual è lo strumento funzionale a tutto questo? È La comunicazione cioè la narrazione comune fornita ai media, agli organi di controllo, al Parlamento e quindi alla Nazione di una mitizzata efficienza e indispensabilità. Indispensabilità che in passato si è concretizzata in una sorta di ricatto morale. È chiaro che l'agenzia di entrare è l'ente principale che eh, recupera le risorse dello Stato e in penuria di risorse capite bene che c'è un forte, forte peso, diciamo così, esagerando, diciamo di ricatto, ma comunque di persuasione. L'altra è l'efficienza che adesso a titolo d'esempio andremo a vedere che cosa si sostanzia. Allora, con il recupero ipotetico di evasione fiscale oggi, e questo lo dico per far comprendere perché siamo interessati tutti noi cittadini, con il recupero ipotetico di evasione fiscale oggi, dicevo, si fa copertura di manovre finanziarie, l'abbiamo visto fino all'ultimo, 3,4 miliardi da ripianare, in parte dovrebbero venire da maggiore recupero di evasione, si imposta la politica fiscale chiaramente, si costituisce e questo è importante, il famoso fondo di riduzione della pressione fiscale che è stato previsto dalla legge 228 del 2012, ora credo che tutti noi possiamo testimoniare che riduzioni di aliquote fiscali non ne abbiamo mai avute da allora. Ne consegue quindi per quello che dicevamo, cioè per cosa si fa con eh, la valutazione dell'evasione fiscale che sia di vitale importanza avere una valutazione effettiva e corretta della lotta all'evasione fiscale. Ebbene, vediamo che cosa fa l'Agenzia delle Entrate. Nel comunicato stampa ultimo, l'Agenzia delle Entrate ci rappresenta di aver battuto l'ennesimo record e aver raggiunto 19 miliardi di incasso. Terzo anno consecutivo da record che nel 2016 registra il nuovo primato di recupero di evasione, attenzione ai termini, perché si parla di recupero di evasione e di incasso, perché l'unico termine esatto è quello che viene detto dopo, cioè i 19 gli anni sono quelli riportati nelle casse dello Stato, è vero, cioè è il lavoro dell'Agenzia delle Entrate, che è cosa ben diversa dire il recupero di evasione, che è un concetto diverso, quindi confondendo i due concetti, si fa quello che dicevamo, comunicazione artefatta. Quindi, vorrei che prestasse attenzione a questi temi: recuperati 19 miliardi di evasioni, è record, 28% in più dell'anno precedente, 14,9% l'anno scorso. E questo importo, però, con trasparenza, l'agenzia ci dice, guardate, che c'è dentro la volontà di disclosure e anche il canone TV. A questo punto vediamo questa comunicazione autoreferenziale dove è debole. Intanto sorprende che una comparazione così disomogenea possa passare in, sottor in sottordine. Nel 2015, infatti, anno che peraltro la Corte dei Conti ha già definito da risultati assai scarsi nella lotta all'evasione condotta dall'Agenzia delle Entrate, avevamo 14,9 miliardi. Questo anno, cioè riferito al 2016 però, abbiamo 19. Appaiono due, nuove, due voci completamente nuove, presso assenti l'anno prima, di cui una è di tutta evidenza un adatto, frutto non di indagine ma di provvedimenti giovani. Infatti se noi nel 19 togliamo i 4,1 miliardi di competenza 2016 della volontà di discorso e il canone tv che ricordo non era tra le voci dello scorso anno ma che ha fruttato 500 milioni in più quest'anno, Otteniamo un residuo di 12,8 miliardi lasciando il canone di cui togliendo solo la volontà del di disclosure, che ripeto è perché il canone sarà ormai a regime. Ma la volontà del di disclosure è una tanto a meno che non ne facciano altre. Noi otteniamo a malapena l'incasso dello scorso anno, se togliamo il canone è inferiore a meno di 500 milioni dello scorso anno. Altro che record. E veniamo all'altro aspetto di comunicazione, perché poi in questo incasso c'è un distinguo da fare allora ogni anno dicevamo ormai sono passati 16 anni sentiamo il direttore di turno dell'ente che magnifica questi risultati sempre record rispetto all'anno precedente intanto in è di tutta evidenza che il dato singolo privo di alcuni eh, raffronto parametrico non ha alcun senso e assolutamente poco indicativo molti presenti sono degli imprenditori sanno bene come si fa una valutazione del proprio operato io ho fatto, mi sono divertito a fare una sorta di parallelo quello che fa il direttore dell'agenzia di Entrate da 16 anni a questa parte è come se un imprenditore su tasse per aver venduto 11 pezzi su 100 prodotti in quanto ne ha venduto uno in più degli anni precedenti tutti quanti diremo bravissimo, hai battuto il tuo record personale però sorge la domanda hai fatto quanto potevi? quello cioè che hai conseguito ha un valore di per sé se comparato ad altro Beh, per questo appunto è necessario confrontarsi, fare una comparazione con dei parametri. Quali possono essere i parametri? Io mi sono divertito a, appunto, a proseguire questo parallelo e eh, ho ipotizzato che quando, quanto vende l'imprenditore rispetto alla media delle imprese similari nel mondo può tradursi nel rapporto fra quanto incassa, cioè recupera il fisco italiano, rispetto a quanto fanno analogo i sistemi fiscali nel mondo la relazione Oxe ogni anno ci fornisce i dati. Direi che questo primo aspetto è meglio tralasciarlo, eh, perché è un raffronto sarebbe fin troppo mortificante rispetto a, a parati fiscali tipo quello statunitense, britannico, tedesco, francese e poi mi permetto anche di dire che dubito che ci sia omogeneità nei dati raccolti e confrontati fra fischi, del fisco di, di vari eh, stati. Quindi andiamo a vedere più nello specifico altri due punti. Il primo è quanto vende e produce l'imprenditore ipotetico rispetto a quanto produce e vende il settore di mercato. Questo in termini fiscali possiamo tradurlo nel rapporto fra quanto incassa, cioè recupera rispetto a molte evasioni l'agenzia dell delle entrate. Il terzo raffronto è quanto vende rispetto a quanto produce, il che può tradursi nel rapporto che io chiamo interno fra quanto incassa e quanto accerta l'agenzia delle entrate, ossia la maggiore imposta accertata. Bene, prima di tutto, per analizzare questi due punti, bisogna chiarirci su un concetto. Come dicevo prima, il recupero dell'evasione fiscale è un concetto ben preciso, che potremmo sintetizzare in emersione di base imponibile intenzionalmente occultata. Ora, il sommerso fiscale, come avete sentito anche di recente, equivale a 111,7 miliardi di euro ce lo dice la stessa agenzia delle entrate di propria competenza è 95,1 quindi è con questo dato che dobbiamo raffrontare il recupero delle azioni cioè con i 111,7 miliardi ebbene l'agenzia delle entrate ci dice che 19 miliardi sono di entrate complessive di 8 da attività di liquidazione 10,5 da attività di controllo, in questi 10,5 c'è la volontà di discorso, quindi ai 10,5 togliamo i 4,1 e abbiamo 6,4. Ma l'attenzione la puntiamo sugli 8 di attività di liquidazione, ebbene, chi è del settore, ma penso con tutti, vi rendiate conto che la liquidazione è sostanzialmente una correzione di errori, dovrebbe essere lo scontrino fiscale scappato mentre si faceva il 7,30 per esempio e quindi eh, è una correzione di contribuenti che dichiarano non versano, ma dichiarano che sono contribuenti noti. nulla a che fare con un'indagine, con una ricerca con le versioni di quel sommerso di cui dicevamo prima solo il controllo riguarda questo tipo di attività quindi noi dobbiamo prendere in considerazione non gli 8 miliardi dei 19, ma i 6,4 che abbiamo visto residuavano Ebbene, in questi 6,4, da due anni l'agenzia delle entrate si guarda bene di individuare cosa faceva nel passato, dove diceva chiaramente che in questi eh, 6,4, nell'epoca passata ovviamente l'importo cambiava, sono inclusi, oltre che tributi erariali e non erariali, soprattutto imposte, sanzioni e interessi. Bene, noi sappiamo che l'Italia è uno dei paesi con il più alto volume, anzi, ah, sì. Più alto valore sanzionatorio abbiamo delle sanzioni che arrivano al 240%. Diciamo che la media sta sul 100%, però vogliamo anche essere, diciamo così, generosi, non diciamo il 100% che dimezzerebbe questi 6,4 miliardi. Diciamo che qualcuno potrebbe pagare il 30% di sanzioni, qualcun altro forse niente, ma è la stessa agenzia che ci dice nell'anno passato che il rapporto fra l'accertato e le sanzioni di interessi equivale a circa un quinto bene, se ai 6,4 vogliamo il famoso quinto otteniamo 5 miliardi più o meno di recupero di che cosa? di recupero di evasione fiscale questo intesa come quello che parte le imposte totalmente occultate al fisco spesso legato all'altro ripugnante <ride> fenomeno della corruzione e della malavita quindi parliamo di 5 miliardi su 95 che competono l'agenzia militare. Stiamo parlando del 6% di recupero di quel famoso sommerso. Io così mi sono divertito anche a fare qualche studio passato. Dati dell'epoca ministeriale, ovvero del secolo scorso, non ce ne stanno tanti. Ho preso qualche studio, in particolare uno studioso Mauro Marè, che ci dà alcuni dati del rapporto eh, tra sommerso e PIL. Beh, nel 2014 abbiamo visto eh, questo rapporto per da dati ISTAT del 13%, 215 miliardi appunto. Nel pre-crisi, cioè nel 2008, avevamo raggiunto il 17%, cioè 250 miliardi. Beh, nel secolo scorso questo rapporto andava dal 14,2% del 1980 al 15% del 1990. Io credo che occorra fare una riflessione su come si è agito sulla macchina fiscale nel XXI secolo e quindi con l'istituto agenziale, perché capite bene che i risultati non è che siano molto migliorati, anzi. E concludiamo col raffronto cosiddetto interno che riguarda soprattutto i verificati, ossia quanto produce, accerta e quanto vende, cioè incassa, l'agenzia, che è il rapporto che tecnicamente definiamo mia, maggiore cosa accertata, è in casso. Se abbiamo visto che l'incasso relativo all'accertamento equivale a 5 miliardi di imposte, la maggiore imposta è vivazza, esclusa l'accertamento di registro, a 18 miliardi e mezzo, premesso che nel 2011 stavamo a 30 miliardi, quindi l'attività dell'agenzia si è quasi dimezzata in questi ultimi anni ossia l'agenzia incassa meno di un terzo di quanto accerta nell'esempio precedente dell'imprenditore, è come se l'imprenditore vende un prodotto ogni 3-4 che fabbrica. Che cosa vuol dire questo rapporto? Beh, Intanto è un indice di efficienza perché chiaramente l'imposta è difendibile e sostenibile solo per un terzo, quindi di buon lavoro, insieme al contenzioso è indice di buon lavoro e qualità delle indagini ma è anche un indice di invasività rispetto alle attività imprenditoriali, professionali e quant'altro del fisco perché per accertare i 18 miliardi o i 30 che era qualche anno fa vuol dire che questo è frutto di indagini che sia dell'Agenzia gestione del o della guardia di finanza indifferentemente in cui delle aziende sono state sottoposte ad accertamento probabilmente gli sono stati bloccati i conti bancari, forse i fornitori e quant'altro Qui poi avremo delle testimonianze in questo senso, e, ma in questo, in questo rapporto c'è anche quel margine di discrezionalità eccessiva nel quale si può annidare oltre, passatevi al mercato boario, perché abbiamo prima anche sentito, citato, accertamenti che partono da 880 milioni e si riducono a 318, nel caso della Abbiamo... Qui cittadini a cui hanno fatto un accertamento da 1.20, poi proposto a 70.0 euro, poi alla fine ridotto a 40.0 euro. È tutto un margine di manovra in cui potrebbe, e forse si annida, visti i anni risultati recenti, molto della corruzione che c'è nell'amministrazione fiscale. Ma soprattutto il tradimento di quell'articolo 53 Costituzione perché quella capacità contributiva deve essere reale, non deve essere virtuale fonte o materia per poi poter fare una contrattazione che è quello che avviene adesso. Bene, credo di poter concludere con un ricordo che era molto visivo, purtroppo non l'abbiamo, per sottolineare gli aspetti comunicativi dell'Agenzia delle Entrate e la realtà. Tutti voi ricorderete ve eh, la faccio vedere questa immagine qua era la pubblicità che alcuni anni fa si faceva su tutte le tv del parassita famoso erano due campagne una chiamata il parassita e l'altra se se io pagassi le tasse e via dicendo come ce la spacciavano questa pubblicità scusate il termine spacciavano. se tutti pagano le tasse le tasse le pagano tutti cioè se tutti pagano le tasse le tasse le pagano tutti con i servizi lo spot. Beh, quello stesso anno in cui uscirono tutte queste pubblicità, l'agenzia delle entrate, il 29 marzo dell'anno successivo, fa un comunicato stampa in cui si dice: le somme incassate nel 2011, stiamo parlando di quell'anno, dall'attività di recupero dell'evasione, pari a 12,7 miliardi di euro. Sono già iscritte nel bilancio consultivo dello Stato dello stesso anno ed hanno quindi contribuito al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, pertanto non esiste alcun tesoretto. Mi stai prendendo in giro, allora, e la di si denunciò, l'Agenzia delle Entrate, per questo. Mi fermo qui, ci sarebbe molto altro da dire, soprattutto sul fatto che le istituzioni si sono accorte di questo giochino. Eh, hanno istituito apposite commissioni perché non si fidano più della relazione dell'amministrazione fiscale, però andremo su altri ambiti, soprattutto parlamentari, mi fermo qua e concludo con una battuta di un vecchissimo comico, Ettore Petrolini, che diceva bisogna prendere il denaro dove si trova, pressi pochi, hanno poco, ma sono in tanti. Grazie.